Decima edizione della Crazy Run, è stata fantastica, memorabile La gara è stata incredibile, come al solito, grande dinamicità, grande ritmo, grandi automobili, gente fuori di testa Bello. Che ti devo dire Con delle macchine atomiche E poi quest'anno portinata un pezzo le Dolomiti, insomma Lo sfondo, la cornice, era proprio quella che piace a me nel momento in cui si accendono tutti i motori e tutti questi partecipanti che sono frizzanti Uniscono le loro energie, esce fuori la crisina Teo sorriso, officina del pilota Mettiti le cuffie, mettimi un like Siete bellissimi con le parole se non ci vai, cioè se non la vivi di persona non puoi capire quell'energia che si crea Bellissima, faccio i complimenti a tutto lo staff della Crazy Run Vi invito ad iscrivervi al mio canale e come al solito buona visione Ma come funziona questa gara? Intanto vi dico che ogni anno la location cambia E sono sempre belle, una più bella dell'altra Cortina da pezzo nella fattispecie hotel Savoia. C'è l'accoglienza e durante la giornata del giovedì le auto e i crazy runners arrivano una dopo l'altra. I crazy runner arrivano. Ne arrivano parcheggiano qua È arrivata la macchina arrivo subito Crazy Run decima edizione a cortina da un pezzo aspettiamo che arrivano i Crazy Runners e aspettiamo di sentire i motori incandescenti eccola qua ragazzi la macchina più veloce di casa. così come no oh. ciao sono Francesco e oggi muoio <ride> Quanti partecipanti sono previsti in questa edizione? Sono 100 auto. 100 supercar di tutti i colori da tutta Italia con livree studiate per andare a punti. Molti dei partecipanti saranno mascherati perché anche quello conta per ottenere premi. Dopo cena decidiamo di fare un giro sulle strade di montagna ma senza fare tardi perché di in domani mattina comincia la gara. <tossi> Never at ease, I don't know a limit, chasing a dream, I don't know what sleep I got a queen, she let me the evening. Che diserga. Che vuoi eh, che è la... ah, Dubombe, Due bombe porco due. Ma che ti sei chiuso fuori? Ti all'acqua per te! Mamma Perché, <ride> Come... cioè, perché partecipi? Perché voglio battere i miei fratelli. Questo è l'obiettivo. Buongiorno. Buongiorno, buongiorno, eh, fra. Grazie di averci invitato. Grazie, a Simone Resi. Simone! Non ve la complicate più del necessario. Leggete l'indizio, non, non andate a cercare cose particolari. E finalmente abbiamo raccontato questa gara dall'interno, perché è proprio, è proprio lì che si crea quell'adrenalina, quella voglia di tornare l'anno successivo. Sono molto contenta di essere qui, per me è un grande privilegio per i miei ragazzi farvi vedere che la vita riprende, che la vita è gioiosa ed è coraggiosa. Nel frattempo loro aspettano qui dietro il loro turno, sono rimasti incastrati, gli altri sono già partiti. Pensionisti! Buongiorno! <ride> <ride> Mamma mia, Usa! no! <ride> Parte il tempo, eh! Vai! Rotonda a sinistra! dove dobbiamo andare? Ah, mandare, mandare, che ah la busta, ragazzi! mi raccomando non esagerate oh, tante oh, mire tante cure carica carichissima e andiamo le meccanistiche crazy runner il vostro compito sarà riempire un liquido un palloncino griffato crazy run che vi è stato appena consegnato. Eh, assegnerà un 9 punti di penalità per ogni grammo di eccesso o difetto del valore di 4, 423 grammi grande la bilancia, incluso, <ride> incluso il, il peso del palloncino, palloncino. non esagerate con i movimenti avete una sola possibilità mm. ci aspettano dove? alle pendici del passo Valparola e intanto l'acqua qua la troviamo ovunque Valpa. ma non dice di che cosa possiamo oh. anche pisciargli dentro possiamo. tenete presente che sono abbiamo l'acqua eccola qua non è vero lo metti schiacci, sul bordo dio canta tu vai là ah sul bordo e poi schiacci sì. la bottiglia. siamo da meno siamo da meno la Lamborghini driftano i no ci hanno tutto sti ragazzi cricchetto da basta! treno basta no no davvero ma basta. cosa tiri? e prendi ah, no aspetta tu. che faccio così no. 100 grammi come le levi mettimi qua in bocca cazzo cioè, l'unico modo per appoggiarlo per chiuderlo, è chiuderlo eh. è il nostro peso della mano che influenza sì. perché o oh, 50 grammi è così sì. quindi noi dobbiamo trovare un modo gentile per chiuderlo appoggiarlo con via la mano e se necessario riaprirlo ce l'abbiamo una molletta o un qualcosa un, un... elastro stiamo beggiando il primo checkpoint parcheggio di sanè 45. ci siamo siamo sono Grazie. qui Grazie. ciao ragazzi veloci siamo siamo va bene? siamo siamo siamo siamo come procede? <ride> da impazzimento praticamente <ride> E la crazy run alla Batmobile continua signori Noi e i nostri 60 cavalli stiamo andando al secondo checkpoint Campo sportivo di Corvara Francesco è totalmente morto <ride> Il vostro secondo compito in questa crisi di Rana è fungere semplicemente da tedofori bruciate. bruciate dunque questo indizio stando ben attenti a conservare tutta la cenere derivante dalla combustione nel contenitore che avete trovato nella presente busta, in quella bustina Consegnate quindi il contenitore contenente la cenere nella combustione dei miei collaboratori che vi attendono alla stazione di valle per FUNIVIA DEL BOE Bisogna trovare una roba chiusa che sì, prende il fuoco 30 anni. minuti FUNIVIA DEL BOE Oh per ringraziarlo però come minimo vai dentro una rotonda e fai due tondi. Dobbiamo soltanto arrivare al, al checkpoint, beggiare, consegnare il sacchettino. Siamo al secondo checkpoint ragazzi. Vediamo cosa succede qui. Ho sorpassato i carabinieri. Sì. Uh, ho imparato il ladino in 5 minuti. Bene. Ho fatto i tondi nello serraglio. Vi sì, è andato fuoco la cucina a un hotel esatto. di un amico, tra l'altro, che ringrazio. Grazie, Andres, se vinceremo questa crazy run sarà per te. Siete a bordo della Yaris? Sì, ah, sì, la lettone sì, è super, no, super è, sonico è Tutto sto. Rientra tutto nelle dimensioni dell'auto. E soprattutto no, sì, è. è omologato. Non, non so pure. in quale paese, ma è omologato. Seconda tappa fatta, direi bene. La prima, invece, male perché ci siamo fermati per comprare una bilancia. Eravamo in super spiritale. Super no, no, Simone Racing: Yes, okay. 11,24. Il terzo sì. indizio, sì. la terza sì. busta, ci sì. hanno dato nella busta un link di YouTube dove eh, c'è questo parlato con dialetto, una roba strana. Ladino, non è una roba strana. Ladino. Un no, minuto e mezzo dobbiamo solo compilare. Oh, ogni risposta sbagliata sono 13 punti penalità più o meno. Grazie. Eh, solo tradurre. fai ah, la traduzione in Ladino, ladino ciao. Ladino. Allora, ah, scusate, sarete presenti su un video. No, io no. Tre, C'è un silenzio, non parlo di me. No, perché dice che.? Uh -huh. Dopo vinco qualcosa? <ride> Grazie, sai. No. Prego, Grazie, mille. Grazie, mille. Grazie mille. E mentre Alan faceva i cuoricini al gentil sesso, io, Gabriele e il resto del mio staff ci dirigevamo verso il seguente checkpoint. Lasciando la Simone Racing in leggero ritardo. Oh, oh, oh. Buono, 23. Allora ragazzi, grandissimo, grandissimo. Cioè e ripartiamo. Mi il hai cappello. Visto, hai visto, hai visto? <ride> allora Io salgo di questo, troppo <ride> Siamo qua belli facciarotti Sì Mi sembra che si stanno divertendo tutti un mondo Sì, brutto Ma noi più di loro Sì, sì. Siamo a circa metà gara, mancano due checkpoint. Adesso avete la pausa pranzo e poi vi rimangono delle prove, una prova ora molto molto interessante. Dopo la pausa pranzo, prima mangiamo prima eeeh! Buon appetito, ragazzi! Ho fatto un errore, l'ho corretto dopo. E bussia. ti lascio giù, lì tu eh, prenderai un recipiente bella. pieno d'acqua e dovrai portarlo scendere con la cabina via senza versarne una goccia. In brag, Io non posso, no. cazzo. <ride> no, tu non puoi entrare a sale Michele, la prova consiste nel portare un piatto pieno d'acqua precedentemente pesato dallo staff della Crazy Run giù con la funglia Se qualora il quantitativo di acqua hai sottolineato fosse superiore a quello fornito, assegnerò il massimo delle penalità L'acqua non deve cadere, il peso deve rimanere tale ecco, quanto pesava la tua acqua? Non me l'hanno fatto leggere. No, il tuo socio, Tom, se l'ha bevuta, che gliel'ha scusata tutta Sì, lo so. La maggior parte dei partecipanti fa cadere l'acqua, era praticamente impossibile. Michele si inventa di bere l'acqua, non so neanche come ho fatto, non me lo chiedete perché lì con le telecamere non siamo saliti. Beve, si tiene tutta l'acqua in bocca per, tutto, per tutta la tratta della funivia gli altri non lo so non ti sento più perché sono sul passo e sto andando a fuoco ah, a vero. No. mentre la quinta ed ultima prova del primo giorno di gara consiste nel trovare gli ingredienti per fare lo strudel rifugio marmolada qua bisogna andare a chiedere nuvetta confezione Confessione chiusa confezione chiusa ce n'è uno anche là lascia qua lascia qua e vai a correre Dov'è che apri? Tra l'altro qualcosa da Zero cannella ovviamente No, non è adoro Grazie mille signore Arrivederci Cannella E a noi ce l'hanno fatta col sottovuoto E penso che vada bene visto che è sigillato Speriamo, speriamo Ragazzi, ultimo check della giornata Ok, okay. Dai vai dai. Con. Cannella o meno? Cannella E' hey, dai E' Dai, dai, dai Andiamo avanti Fantastico, fantastico Voi fate i chilometri, eh? eh sì, sì, eh. sì, sì. Noi Siamo capito. mati, per la fine <ride> Hai capito? Ma quello guarda cosa è Ma in comune Ma senza l'officina del pilota sarebbe ancora peggio E' eh certo, è eh certo, certo credo, Però darsi bene. vostra volta siete forti like, <ride> Andiamo abbastanza bene, abbiamo risolto praticamente tutto Qualche grammo di qua, qualche litro di là Però direi che forse crociamo le dita tra i primi venti ci siamo e dai, dai. Dai! Oh, oh. Ieri di questo! Ieri! Ciao ragazzi! Oh, Giorno 1 di gara termina qui, torniamo in hotel. Ci facciamo un aperitivo tutti insieme e poi andiamo a cena. Ma stiamo attenti a quello che suona il DJ perché nel giorno 2 di gara dovremo ricordare le no, canzoni. No, scritto, no. ah, Splendio, splendido splendente. Splendido splendente, questo non lo ricordo. Siamo pronti? Che che non... Voglio ah esatto, dai, dai, dai, era 6,25 Ce la mettiamo tutta allora. Adesso come ieri dobbiamo scendere giù a prendere la busta e da lì parte ufficialmente la cosa Oggi siamo è in esatto. due, purtroppo Michele non ci ha potuti accompagnare anche in questa giornata E quindi sarà tutto molto più complicato visto che lui diciamocelo è la mia Però abbiamo l'asso nella manica, cioè Matteo salirà con noi sì, a una certa salirà Matteo. Usa va grazie. grazie, vai! Grazie! la Grazie. Usa la palla. Usa la palla. dietro! la palla. Usa la palla. Usa la palla. Usa la palla. Usa canzone, non prima di Fortop all'aeroporto di Fiammes, ho 9 punti di penalità per ogni canzone errata, riportata nella playlist che hanno messo su Spotify eccoci, ciao, 23 23, 23. Occhio ragazzi c'è grazie okay. siamo arrivati qui, cioè raga non... che ve lo dica fa, che lago è eh? che spettacolo, tutta questa gente queste macchine è eh? semplicemente un sogno siamo arrivati al lago ciao tesoro buongiorno <ride> dove dobbiamo dare le canzoni un po' questa è la situazione con tutti i team ce le abbiamo tutte ce le abbiamo tutte dobbiamo scrivere le canzoni siamo della quasi. serata di ieri sera e abbiamo 8 minuti con i 5 di scarto da aggiungere quindi eh, cerchiamo di sbrigarci Dai ragazzi, una, canzone, una. Time 55. che spettacolo l'Italia che cosa vogliamo di più ragazzi è un paradiso! Hey, Tuffettino? Tuffettina l'acqua! <ride> abbiamo messo tantissimo a farci belli, speriamo di <ride> esserci riusciti! Ciao! <ride> Buongiorno, come stai? Molto bene! E ora si riparte per la seconda prova, Passo Giau, ma c'è una scatoletta con un timer all'interno che ogni tanto suona e dobbiamo stare attenti. Ma la crazy Run è sempre più bella, ogni anno più bella. Sia adesso abbiamo appena ritirato la seconda busta, 55 minuti di tempo, dobbiamo dirigerci verso il Passo Giau e dobbiamo scrivere sul foglio gli orari della scatolossa che abbiamo messo qua, che ogni tanto questa scatolossa che ci è andato ieri suona. Il susseguirsi delle prove del secondo giorno è devastante. Comincia a sentirsi la stanchezza, no, non sempre di più, ora manco la terza va! E alcuni dei Crazy Runners perdono il ritmo e soprattutto accumulano tanti punti di penalità. Uh, il bello della Crazy Run è che ti puoi pure aiutare con, uh, con, con gli, gli altri. altri team Esatto. io sono della filosofia, dall'esperienza che ho, che conviene aiutarsi, fare gruppo eh, Uno se la sente come viene, poi okay. la fortuna vorrà, farà il corso della, della, della gara Sì, eh. seconda tappa Crazy Run, passo giù. C'è l'emozione della gara che ti esalta, ti fa salire l'adrenalina Però su questi passi qui, a un certo punto, la necessità che ho sentito è stata quella di fermarsi e di dare un'occhiata al, al panorama Pieno, pieno, pieno zeppo di moto, pieno zeppo di ciclisti, di automobili Se questo posto fosse un po' meno trafficato Sarebbe il paradiso, il paradiso! È uno spettacolo! Abbiamo 14.30, 7.23, 21.37, 2.23 Però queste sono quelle di Mike Quelle dell'Amazoni sono diverse che sono quelle che hanno messo loro Anche qui Dov'è che stiamo andando? Sedico, Belluno Ah, Sedico, vedi? Andiamo a Sedico, Belluno è eh. eh, Quasi ora di pranzo Sono le 13 Come va là dietro? A piedi perfettamente <ride> Siamo stanchi? Parecchio Ma qua si mangia? Sì Tutti molto accaldati Oh, oh. mio amico, ciao, mio amico ciao. Questo checkpoint è un delirio sì. Adesso voglio vedere come escono da qua è un, tetris, è un Tetris Un Tetris di supercar, un Tetris miliardario sì. eh, ragazzi, come va? Vai alla grande Stiamo vincendo tutto sì, sì. Di più perché non abbiamo, abbiamo, perché abbiamo noi, fatto yeah. quasi tutto il contrario di quello che era giusto, <ride> forse... C'è anche un premio per chi fa zero, no? no? Assolutamente. C'è sì, il, cioè... il punteggio... Ah, oh, siamo no. Andiamo, eh, abbiamo fatto un po' un casino qua, però stiamo rimediando. Ancora sono rimasto rimediando. a quelli delle sveglie. Ah sì, è stata drammatica come esperienza. Le sveglie che tutti abbiamo messo prontamente dentro Buone il microscopio. Io lasciamo dentro la macchina tutta sì, la notte. Sì, la Ragazzi, come mai così tardi? Dai! Su! Perché noi ci siamo fermati al passo, ciao, a mangiare la pizza. I fratelli sono stati doppiati per Mamma adesso. Nel quarantesime, loro tipo 83-93, sì. uno schifo. Mamma mia! Speriamo! oggi ragazzi perché oggi è difficile Me la vedo carichissima sempre sì, noi non ci rilassiamo mai dai c'è una chiave per aprire la cosa 50 minuti, minuti. Vado a dobbiamo andare no. perché dà il nome al no. famoso vino Prosecco Prosecco durante il percorso dobbiamo capire che cosa ci facciamo con questa chiave e come abbiamo il codice alfa numerico andiamo io, io ti ho dato una cosa e dare un'altra ma hai già aperto la busta? Sì, ho aperto la busta per andare eh. via e ho una chiave dentro sì. però non c'è scritto di aprire la scatola c'è scritto il codice alfanumerico da inserire nei checkpoint Cazzo, veramente, abbiamo una chiave in la posta Qui c'è la scatoletta, si vede che c'è il sigillo e la scritta non aprire Adesso abbiamo la chiavetta che è numerata con 23, cioè la nostra scatoletta Taglio con la... lo faccio Erika? Apro. Con la Si, si, sì, sì, apri, apri, apri Vado, taglio con la chiave il sigillo Fatto Chiave inserita, girato Ho aperto Cosa Penna, black light e un contenitore e un uh, timer che è quello che ha suonato un contenitore sì un contenitore i contenitori cosa servono servono forse per dopo c'è un'altra prova ancora sto cercando il numero prova a vedere eccolo Rega Z, sì sì ci sono guarda il checkpoint sì. e poi lo scrivi Ranno... ci sono le buste ah, però devo segnarmele tutte le buste ho fatto le prime due e basta l'anno scorso le avevo segnate tutte eravamo già molto più avanti sì. Gli indizi li abbiamo, il problema è che abbiamo le buste e sono di più le buste degli indizi ah, ok. E le buste non le ho numerate, mannaggia la pupasta. Risolto il problema? No! <ride> non lo risolvono, questo è tosto Ci stiamo provando Risolto o no? No! Ma io non voglio i codici, voglio la mia cazzo di chiave Sì, ma devi, aprire, devi riuscire ad aprire la cassetta perché serve per la prossima prova Vabbè, vabbè Una finita Eh! Perché? Scegliate, no, le b. A noi non ci ha perso nemmeno la b. b. Le lascio vuote. Eh direi di sì. Eh, qua abbiamo perso. Abbiamo perso la gara con questo. E... Mai. 20-30 ai ai ai, forse questo errore gli costa la gara a simone resi in questa prova i crazy runners dovevano generare un codice formato da numeri e lettere che erano nascoste su tutti i precedenti indizi forniti dall'inizio della gara e che solo tramite la penna blacklight avrebbero potuto vedere quindi era necessario conservare tutti gli indizi e ricordare anche la cronologia per completare la gara è il bello della crazy run perché nel giorno 2, come succede spesso che la classifica si ribalta sì. completamente. Ed eccoci giunti all'ultima prova. Dobbiamo catturare una mosca viva e metterla dentro al contenitorino di plastica che abbiamo visto poco fa. Viva e metterla dentro un barattolo. Esatto. No. Ennesimo checkpoint. Trovata? Viva? A vedere? Ma è un'ape. Ma non è una mosca, infatti. <ride> ma una... l'avete presa? vendo la mosca ragazzi io vendo una mosca viva viva viva, viva. Oh, non aprire si apre si apre si apre si apre si ce la vede la mosca? yes no. siamo andati in un allevamento di bestie sì, il pilota <ride> è il migliore cavolo <ride> è il migliore è un grande grandissimo senti ma sta mosca abbiamo trovato sta mosca l'abbiamo trovata subito fortunatamente dopo la partenza si ce l'ho fatta Siamo sì. andati bene, no? Ciao, ciao grande We'll be right esatto <ride> <Quindi> <ride> come... no. non possiamo eh, interrompere questa ah, tradizione. Eh, tradizione come da. poteva mancare e poi io te l'ho già detto l'anno scorso io con te non ci vengo più infatti c'è Motocabri <ride> <avuto> esatto. <ride> è finita la gara e quindi andiamo tutti a Conegliano per le premiazioni vogliamo seguire tutto il giro eh, dalla cortina Davvero? Sì. Oh. ho comprato una Mini per colpa tua <ride> Alla premiazione i premi più importanti sono tre Best Crazy Car, la McLaren Senna Crazy Team, di cui ha vinto Fede Perlam e il vincitore della Crazy Run, numero 77 Con la Simone Racing ci siamo classificati quarti Quell'errore è stato fatale. Comunque, quarti su cento è un risultato di tutto rispetto. Adesso dobbiamo raccontare, ragazzi, la Crazy Run nel modo più naturale, cioè quello che succede durante la Grazie, una... grazie davvero. Matteo grazie Donizio. a voi, grazie Matteo a voi. Matteo. ciao! I motori ne abbiamo visti. Macchine senza senso, panorami pure. E allora, ragazzi, non vi rimane altro che iscrivervi al mio canale, mettere un like, lasciare un commento out.